giovani è una realtà molto bella della nostra città gli abbiamo dato la possibilità di gestire e lo stanno facendo molto bene questo locale, l'ex locale del Club Universitario Cavese e siamo molto contenti di questi giovani, intelligenti, preparati, propositivi che rappresentano dal mio punto di vista la futura classe dirigente della città. Un complimento forte al Presidente Benito Ventre e a tutti i ragazzi che fanno vivere questa struttura e che danno un contributo più in generale alla vita della nostra città. Siamo giunti alla conclusione di questi due anni di mandato, due anni forum dei giovani di questo consiglio direttivo. In due anni abbiamo svolto tantissime attività, si è vista una trasformazione del forum sia come struttura sia come tipologia di attività. Infatti con la gestione del, dell'immobile ex club Universitario vagavese che abbiamo totalmente ripristinato, abbiamo fatto un restyling totale della struttura stiamo avendo la possibilità di svolgere tantissime attività. Uh, prima, tra, prima tra le tante l'aula studio, un luogo che dà la possibilità a tantissimi giovani di andare lì a studiare con un'apertura dalle 9 del mattino alle 9 di sera e ad oggi registriamo una presenza di circa 350 uh, presenze mensili. Oltre a queste tantissime attività come campagne di sensibilizzazione che poi dopo eh, il consigliere Lonca avrà il piacere di, uh, di, di illustrarci, uh, altre attività del giovani. Il forum sostanzialmente è quello che si occupa di tutte le tematiche giovanili a 360 gradi. Due anni quindi difficili da riassumere in pochi minuti certamente, due anni colmi di attività e di tanti impegni per il Forum dei Giovani. Uh, possiamo però cercare di riassumere quelle che saranno le prossime attività e i prossimi impegni che il Forum uh, ha preso e che uh, porterà, porterà avanti. Uh, non uh, di poca importanza il contest musicale uh, che stiamo realizzando con il Forum, Pre Music Contest, uh, il quale è un contenitore, una vetrina per giovani artisti che hanno brani inediti di potersi presentare. Il contest è del tutto gratuito, quindi non ha un costo di iscrizione e uh, prevede un montepremi pari quasi uh, a 2000 euro, quindi ci sarà la possibilità di, uh, di vincere un contratto discografico con la produzione di 5 brani, uh, di vincere un, video, un videoclip realizzato da Scratch Fab che sono uh, dei ragazzi che si stanno impegnando sul territorio con questa nuova avventura uh, una collaborazione con PM Records e Play Music che uh, è la nostra associazione co-organizzatrice uh, un contest che vedrà la partecipazione di tantissimi ragazzi non solo da Cava Reni ma un pochettino da tutta la regione e avranno la possibilità appunto di uh, andare a riproporre i propri bani inediti per farsi conoscere uh, poi altri eventi musicali le assegne teatrali che stiamo già preparando Rassegne letterarie dove presenteremo diversi volumi, diversi libri scritti da giovani autori gavesi e tanto, tanto, tanto altro ancora. Uh, in questi due anni di mandato sono state molteplici le attività che abbiamo, svol che abbiamo svolto all'interno del forum dei giovani, abbiamo iniziato l'anno con l'inaugurazione dell'aula studio che ha visto partecipare numerose e numerosi cittadini e cittadine, soprattutto giovani, uh, inoltre abbiamo comunque continuato con le campagne di sensibilizzazione uh, sulle tematiche sociali, abbiamo intrapreso uh, tramite uh, un evento lungo dico qual è una festa, una campagna di sensibilizzazione sull'HIV e azze liceali, abbiamo comunque tenuto dei collettivi studenteschi su alcune tematiche studentesche sempre in uh, Open Day che abbiamo svolto all'interno della struttura, uh, nonché uh, un evento con uh, Libera uh, sulla lotta alle mafie. Il nostro intento per quest'anno quest che adesso viene è continuare con le varie campagne di sensibilizzazione, aprirci magari alle tematiche di genere che sono un tema attuale eh, in tutta Italia eh, e continuare comunque un lavoro sulle tematiche sociali, magari riuscendo a coinvolgere di più i giovani, soprattutto nelle scuole, in quanto eh, il, sul tessuto eh, territoriale, il tessuto sociale e territoriale riusciamo a comunque a a essere eh, permeabili sulle tematiche sociali, soprattutto tra ragazzi più grandi, diciamo intorno alla ventina d'anni.